Kim Kardashian rivela l'abitudine più strana di Kanye West. Una chiacchierata sui generis quella di Kim Kardashian al Jimmy Kimmel Live, visto che la sua interlocutrice era una persona davvero molto speciale. Di chi si tratta? Lo sveleremo subito, insieme a una delle abitudini più strane di Kanye West che la socialite ha deciso di confessare al pubblico. Kim Kardashian ha colloquio con E. Se aveste l'opportunità di chiedere a Kim Kardashian tutto ciò che volete, come per esempio le più strane abitudini di suo marito, Kanye West, non lo fareste? È esattamente ciò che è accaduto giovedì sera al Jimmy Kimmel Live, ma andiamo con ordine. Gli appassionati della trasmissione vedono subito che c'è stato un cambio al vertice, seduta alla tipica cattedra del presentatore, in genere l'attore comico Jimmy Kimmel appunto, c'è una guest star d'eccezione che, dal ruolo di ospite, si trasforma immediatamente in showgirl, e ci riesce benissimo. Si tratta di Jennifer Lavrence, l'attrice americana che ha avuto la grandissima occasione di chiedere tutto quello che voleva all'icona americana per eccellenza, Kim Kardashian, di cui la spumeggiante bionda è assolutamente fan numero uno. A dire la verità, pare che le due ragazze si conoscano davvero molto bene, visto che la Lavrence è stata invitata a cena dai Kardashian e ne viene mostrata una clip. Non ho mai visto mia madre così brilla in vita mi ha ammesso la socialite, mentre Jennifer va più a fondo e racconta di essere finita nuda o quasi nellarmadio di Kim, pretendendo di essere vestita da lei visto che si trovava al cospetto della fashion influencer più seguita al mondo. In realtà, la più popolare delle Kardashian aggiunge un particolare. L'attrice voleva in realtà essere consigliata da Kanye West anche lui uno stilista del resto al quale si sarebbe mostrata in indéciabila. Non sappiamo se le cose siano andate davvero così, ma una cosa è certa, le risate si sprecano tra una domanda irriverente della Lavrence e l'altra. L'attrice non risparmia proprio niente a Kim Kardashian, domandandole addirittura se lei e il marito sono soliti indulgere in intimissime abitudini dal profumo poco gradevole, come quella di darsi reciprocamente delle arie, diciamo così, oppure potete tradurre il termine fart. Ovviamente, Kim nega di avere questo tipo di comportamenti poco decorosi nei riguardi del marito però non confossa se lui, nei suoi confronti, mantiene la stessa eleganza mentre confida al pubblico l'abitudine più strana del cantante stilista. Cosa fa di strano Kanye West?. Alla domanda di Jennifer Lavrence, Kim Kardashian sa subito cosa rispondere, si addormenta praticamente dappertutto afferma la socialite. Possiamo essere ovunque, a un incontro, per esempio prosegue nella spiegazione, mentre mi sta presentando a persone che non conosco, ma niente, alla fine la moglie lo trova che russa al tavolo. Beh, diciamo che questa non è davvero una delle più grandi caratteristiche per chi sta per diventare padre per la terza volta, oppure sì? Kim Kardashian e Kanye West, in effetti, stanno aspettando la cicogna. Che porterà con sé il terzo figlio della coppia, ricorsa, questa volta, a madre surrogata. Con i bambini bisogna senz'altro rimanere svegli, quindi se Kanye si addormenta ovunque, adesso, magari è semplicemente per caricare le pile prima dell'arrivo del nuovo componente di casa Kardashian.